trasmettendo dal vivo stai trasmettendo dal vivo allora care amiche cari amici hello derist friend per favore abbonatevi al mio canale il mio canale in questo modo potrete partecipare a questa chat e quindi youtube mi ha vivamente consigliato di, eh, di attivare la modalità riservata agli abbonati per la chat in modo da vedere quante persone si vogliano abbonare al mio canale e io così ho fatto seguendo i consigli di youtube so che a quest'ora ciao molly principessa Ah, molly principessa partecipa perché è una amministratrice quindi anche se non è abbonata partecipa della chat e quindi poi alla fine siccome eh, tutti quelli del mio pubblico sono amministratori ciao radio papizza ciao avevo fatto questa live per provare com'era farla in modalità riservata agli abbonati ma invece ecco eh, ciao simone garibaldi eh, siete tutti dentro la mia chat perché siete tutti amministratori quindi adesso so che gli amministratori della cioè i, eh, i moderatori della chat possono intervenire anche se non sono abbonati anche se ho messo la modalità riservata agli abbonati e quindi sono contento di avervi lo stesso con me carissimo amico mio buona serata buona serata garibaldi come l'eroe dei tuoi due mondi ti chiami garibaldi che poi vorrei fare un video sull'argomento di garibaldi ma care amiche cari amici allora io avevo messo la modalità riservata agli abbonati per questa chat e invece vedo con piacere che gli amministratori e eh, gli amministratori non hanno problemi ho passato questa settimana e anche quella precedente guardando pochi video purtroppo ma questo è successo dovuto al fatto che ho passato molto tempo sottotitolando i miei video e devo dire che purtroppo purtroppo eh, vediamo un po purtroppo eh, youtube sottolinea male, so, sottotitola male perché la trascrizione del mio eh, testo del mio te de, de, de, di quello che dico dall'italiano all'italiano è cattivissima e quindi come dire eh, già in questo modo dimostra youtube eh, di, di vediamo di mettere nella community questa live già youtube testimonia di di avere una scarsa affidabilità allora allora di mettere i sottotitoli dall'italiano stesso e eh? in più quando io traduco in altri idiomi chissà che cosa chissà che cosa fa youtube non ne ho idea non ne ho non ne ho assolutamente un'idea però adesso voglio condividere con tutti i miei iscritti che magari non riceveranno non riceveranno la segnalazione a tempo come molte volte succede e allora mettiamo qua ho dovuto uscire da, da facebook perché altrimenti il mio computer vecchio si impalla e mettiamo qua prima live di prova solo con solo super chat poi cambierò il titolo con solo super chat attivato anzi lo cambia adesso perché le cose mi vengono in mente comunque metterò molte molte traduzioni anche a questa live -a ecco qua così è così che ci vogliamo fare io appena ho avuto la possibilità di avere abbonamenti ho detto ma adesso chissà quante quanti abbonamenti avrò eh, vediamo un po contenuti devo mettere eh, dal vivo devo mettere Descrizioni, e abbiate pazienza. E hashtag, eh no, eh, no, eh, che mi da Sono incasinato. Ecco qua. Abbonati a questo. Vabbè, vediamo un po'. Mettiamo. mettiamo questi questa descrizione qua di questo video tanto l'importante è che ci sia qualche descrizione playlist video blog su svariati argomenti e preferiti poi limite di età. no perché non dico parolacce non contiene pubblicità vediamo descrizione E vediamo dettagli e vediamo un po' abbiate pazienza intanto mi sto ecco data di registrazione ti chiedono ma come non la mettono in automatico e poi luogo luogo roma addirittura romanina ma io non sto nel supermercato bene bene seleziona dove rendizzare gli spettatori ma mi, ma, mi mandano verso una live che vediamo eh... non c'è nulla da renderizzare da... Ma a me che mi importa di renderizzare, renderizzare, eh, capito? Qua l'importante è come i tag. Ed adesso... Vediamo un po'. Sono qua con voi di nuovo amico mio buona serata adesso mi seguite in tre e niente io ho fatto questa in questa live per vedere buonasera gk factory e purtroppo o per fortuna gli amministratori del mio canale non devono non devono eh, essere abbonati per partecipare alla chat la, la modalità riservata agli abbonati è attivata solo gli abbonati a questo canale possono inviare messaggi invece non è così giorgio scanu ciao io sto facendo questo video di prova per vedere in quanti sarebbero partecipati alla a questa mia live e sto vedendo che per fortuna sono tanti perché magari se solo gli abbonati a questo canale possono inviare messaggi non partecipava nessuno però io non so se, se mi sentite no con questo vecchio microfono analogico buonasera giorgio scanu qua è veramente tardi beh tardi sono le, le 11 poi da un da 10 minuti che sto in live sono contento che adesso siete in sette a ah, bene, molli principessa che mi senti, si sente e si vede bene, grazie mille, carissimo Giorgio. Forse, ho avuto così tanto successo perché eh, da 5 sono passato a 7 da 7 a 5 che mi state state seguendo, perché oggi non c'è stata la live di eh, Giuseppe Flaco Montefiore. E allora eh, venite da me. Io comunque vi pregherei tutti quanti voi, se mi volete aiutare, ed io perché dicono eh, che ci sono... Eh, vediamo un po' di... di... ecco, monetizzazione abbonamenti invita gli spettatori ad abbonarsi al tuo canale che ci sono dei benefici delle cose ecco fate clic a questo link così per curiosità vi metto il link abbonatevi se potete al mio canale mi aiuterete moltissimo Pensate che l'abbonamento minimo è di circa, eh, vediamo un po' se a me appare la scritta perché appare pure a me. Eh, l'abbonamento minimo è credo che è di 3 euro. È, è minimo e quindi di che stiamo parlando, cioè 3 euro al mese, e così io pago qua, non dico tutte le mie spese, ma E poi vedrete ecco sono 25 centesimi no 25 centesimi di, di euro al mese l'abbonamento minimo 25 centesimi di euro al mese a che mi riduco a chiedervi 25 centesimi di euro al mese per abbonarvi comunque fate clic sul link che parte il mio video nel quale io vi chiedo di abbonarvi che è una live che ho fatto eh, sei giorni fa infatti dovrei fare un video la settimana e, e sto invece facendo questo video dopo sei giorni sei giorni che ho speso eh, mettendo i sottotitoli in tutti gli idiomi ha ah, bene un euro con 99 bene bene eh, mi compiaccio cosa si, si ha in cambio nell'abbonarsi gc factory eh, channel eh, veramente io sono nuovo in tutto questo non ho la minima idea eh, youtube dice che si hanno dei privilegi più uno paga nell'abbonamento per esempio c'è l'abbonamento che io gli ho dato dei nomi accedi ai vantaggi per gli abbonati eh, c'è amico di santin chan già badge fedeltà accanto al tuo nome nei commenti e nelle chat dal vivo ma anche nelle premier e poi degli emoji personalizzati da usare nei commenti e nelle chat dal vivo aggiornamenti di foto e stato chat dal vivo riservate agli abbonati risposta prioritaria ai commenti e poi naturalmente patrocinerò i vostri canali perché vi menzionerò sempre maggiori informazioni ai vantaggi eh, il tuo nome e il tuo stato di abbonato potrebbero essere visibili pubblicamente e condivisi dal canale con terze parti però no vabbè questo no poi c'è seguace di sant'in chan se ti abboni come seguace costa di più decisamente di più 10 volte di più eh, pagamento ricorrente a nulla in qualsiasi momento il creatore potrebbe aggiornare i vantaggi include l'accesso ai vantaggi precedenti accesso in anteprima ai nuovi video cioè se io carico delle premier tu le guardi prima ringraziamenti agli abbonati collegamento sul social media video esclusivi riservati agli abbonati cioè faccio dei video e altri non possono vedere chiaramente i video fatti per i seguaci di sant'enchan che è il secondo livello di abbonamento non eh, entrano nelle statistiche delle ore di visualizzazione di tutto il resto quindi io posso fare i video per i miei abbonati speciali i seguaci video esclusivi riservati agli abbonati live streaming riservati agli abbonati sponsor Sant'Enchan il terzo livello oltre a tutto quello precedente merchandise skin merchandising scontato che io ancora non so come farlo chat dal vivo riservate agli abbonati e poi c'è dopo lo sponsor che è il terzo livello fanatico di san che costa il doppio dello sponsor ma io ho accettato i suggerimenti di youtube nel mettere i prezzi e eh? oltre a i livelli precedenti anche ringraziamenti agli abbonati ci sono sempre questi ringraziamenti agli abbonati e quindi come dire io ho seguito i suggerimenti di youtube comunque potete abbonarvi con il minimo se volete non è che eh... sì perché Stream yard costa 25 euro al mese ma con questo non, non è Streamyard. Eh, Streamyard ce l'hai anche gratis questo è per, eh, per avere eh, diciamo un contatto una relazione più, più stretta con me ecco si va ecco questi sono i prezzi che per il momento non c'è nessun abbonato potrei modificare ma la lista delle, le, delle iscrizioni è questa naturalmente quando dice 0 euro, euro significa che eh, nessuno si è iscritto no, è venuto un po male la scritta amico di saint jean 3 euro con 99 seguaci di saint jean 9 euro con 99 sponsor di saint jean 24 con 99 fanatico di saint perché bisogna essere fanatici bisogna riconoscerlo o fanboy per il fanatico 49,99 euro ma, ma sono prezzi suggeriti da youtube si possono fare le live anche solo con youtube esatto, però ecco questo non è per e per, per sostenermi perché perché io sono disoccupato da, da qualche giorno mi sono fatto crescere la barba anzi qualche settimana ah ah ah. si possono fare le... allora chi di voi mi vuole aiutare con 3 euro con 99 c'è questo tarifario io non ho voluto ridurli perché tanto mi sarei immaginato che ne, non si sarebbero abbonati in massa. Massa Carrara, eccetera, non si, non si sarebbero neanche abbonati a Roma e quindi, come dire? Ho, ho lasciato quei, quei prezzi. Se poi voi mi volete dire che invece di eh, 24 volete pagare 30 o invece che 9 volete pagare 12 o volete pagare 6, io cambio i prezzi, lo posso fare magari volete pagare 2 con 99 non 3 con 99 che sarebbe 4 però voglio dire io sono contento di, di fare come volete voi ma sarei contento che voi vi abbonaste, eh, capito perché ho da rinnovare molte cose e poi guardate che che youtube eh, youtube mi deve 83 dollari 83 dollari, ma non me li paga finché non arrivo a 100 dollari, cioè 80 euro, sì, se non mi sbaglio. Allora, se voi vi abbonate, si sbloccano quei soldi e mi paga. Fan, meglio dire. Hai capito? E quindi voglio dire, fate un po' voi, mettetevi una mano nella coscienza e una nel portafogli. Che molte volte il portafogli sta proprio sopra la coscienza sopra il cuore ma anche altre chat mi hanno chiesto non sei l'unico e infatti quando arrivi a monetizzare ti rendi conto come me che se hai eh, 1200 video non puoi arrivare a mille visualizzazioni ogni video e allora chiedi gli abbonamenti attivi gli abbonamenti oppure adesso voi potete mandarmi uno sticker o una super chat anche senza essere abbonati ecco se voi non vi volete abbonare ogni mese per coprire tutte le mie spese ogni tanto se volete mandatemi una sticker o una super chat che lo potrete fare per esempio fate click nelle facina. E ci sono gli stickers. E poi fate clic nel dollaro e c'è super sticker e super chat. Ah, no, e eh, perdon. Se fate clic nella faccina per scegliere uno sticker ci sarà una sorpresa. Vediamo quanti di voi ed è gratis. Quanti di voi faranno click nelle emoji? per vedere gli sticker speciali che io ho messo io ho messo e invece se farete clic sul segno del dollaro potrete attivare una super sticker o una super chat però se farete click sulla emoji per scegliere un emoji allora scegliete un emoji adesso e vedrete che ci sarà un emoji personalizzato anche se ho commentato i commentari di molti di voi con quegli emoji, quindi per molti di voi non saranno una sorpresa. Ma io, come canale monetizzato e partner di YouTube, che no, non ho cessato di essere partner di YouTube anche senza monetizzazione, eh, ho potuto creare degli emoji miei. Già sono 22 minuti che sto trasmettendo. Ed è davvero molto tardi. Io, io volevo fare questo video e l'ho fatto. Questa live per rendervi consapevoli del fatto che potrete partecipare con gli super stickers. Gli stickers e gli abbonamenti al mio canale naturalmente non tutti i video li caricherò così perché altrimenti poi ogni tanto farò farò con questa nuova camera che mi ha regalato mia madre ma ha potuto regalare una compact una compatta una cyber shot sony Otto, 88 venti punto uno megapixel e Le faccine hai visto e eh, eh, eh, va bene. Le metto io. Non l'avete voluto usare voi. O le mettete voi, le metti tu, Giorgio. Sono in pratica le mie facce. Perché io sono troppo figo, altro che altro che bello! Figo, io sono troppo figo. Sono lo youtuber italiano Sant'En, forse prossimamente cambierò anche faccine quindi l'anteprima. Eccole qua le mie faccine. Vediamo un po'. Ecco qua. Quindi potrete pure utilizzare Grazie carissimo GK Factory. Potrete pure utilizzare le mie faccine in questa chat e gratuitamente. Però mi raccomando se vi potrete abbonare per sostenermi, se sarete anche bravi tutti voi e brave, domani alle 16 esce un mio nuovo video, lo vedrò senza dubbio. Io mi scuso con tutte e tutti voi che mi seguite adesso o che mi seguirete quando finirà questa live. Mi raccomando, commentate questa live sotto in modo che ci si possa ritrovare tutti nuovi e vecchi amici ma mi scuso se per queste ultime due o tre settimane non ho commentato video di nessuno ma ho dovuto sottotitolare abbastanza video perché così almeno conservo le ore di visualizzazione anche oggi ho sottotitolato due video poi però mi raccomando Tornerò a vedere i vostri video e devo vedere i video di Giorgio Scano per vedere se li fa più larghi di 3-5 secondi e se li fa eh, pubblici perché altrimenti vuole ottenere iscrizioni e ore di visualizzazione. Ma i video in privati no, non si contano nelle ore di visualizzazione, e poi un video di 3 secondi. Quante ore di visualizzazione fa? e Quindi mi raccomando, non, non abbiate timori. Osate, osate, perché è la chiave del successo, come, come ha detto Elon Musk. E soprattutto diffondete la voce perché io non riesco nei social. di trovare qualche persona che si abboni al mio canale. Magari fa, facete, facete una colletta con una colletta. Una colletta collettiva, facete, facite, in questo modo, magari fra 20 persone, 4 euro 20 euro si trovano, insomma, al mese, fra 30 persone, invece di fare un abbonamento personale, non so, fondate un canale, ma come mai bisogna sottolineare meglio i video? beh io li sottotitolo da quando metto i sottotitoli ho più visualizzazioni e soprattutto si scrivono da, dall'indonesia dall'indocina dalla giamaica e così c'ho più pubblico no perché magari i miei argomenti interessano ma inizio a sottotitolare in inglese anche in italiano perché ci sono i sordi gli ipoacustici e poi in francese tedesco portoghese olandese indiano russo sono eh, molti che mi seguono dalla thailandia dall'indonesia e dal vietnam io li faccio piccoli ma posso farli più grandi bravo falli più soprattutto di più tempo non importa la risoluzione del video ma tre secondi voglio dire poi tutti i video, buonanotte, buongiorno. Cerca delle trame nuove, che tu sei una persona molto creativa. Caro il mio amico, e allora vi dicevo: se mettete sottotitoli in molti idiomi, vi inizieranno a seguire molte persone. L'inglese l'idioma più parlato nel mondo seguito dallo spagnolo. E poi naturalmente russo bielorusso hindu e certo eh, la durata dei video conta almeno nel tuo caso perché molte volte ti seguono dal cellulare facile volevo parlare alla sani Geno gesualdi invece di dire fate una colletta facile una colletta non so se hai presente il libro di sani gesualdi no di nino frassica che io ho fatto io ho fatto du due o tre video sul libro di sani gesualdi cercate nel mio canale il libro di sani gesualdi di nino frassica che era forte quando faceva le sue battute in indietro tutta è meglio il nino frassica di indietro tutta degli anni 80 anche perché io ero più giovane modestamente che il nino frassica di che tempo che fa secondo me è bravo anche adesso ma insomma era molto più bravo negli anni 80 Allora, quasi siamo arrivati alla mezz'ora. Inutile che vi sto a dire eh, iscrivetevi, iscrivetevi, anzi abbonatevi. Abbonatevi, diffondete la voce, fate una colletta al mese. Se, se avete amici, conoscenti, familiari, parenti, vicini di casa, colleghi di lavoro, qua mi dice youtube ben fatto hai completato tutte le hai completato tutte le best practice cioè hai anche fatto una chat per solo abbonati bene però quello che non sa youtube è che io in effetti ho reso tutti i moderatori della chat quindi nessuno deve pagare per parteciparvi però solo adesso due che mi seguono dal vivo e siccome in pratica mi sto ripetendo e questa è stata una live di prova come dice il titolo non voglio eh, stancarvi troppo quindi abbonatevi al mio canale lo ripeterò di nuovo adesso solo una persona mi segue io vi lascio il vostro sant'enchan perché insomma 11 21, grazie, mille, carissimo Giorgio Scanu. Cerca di far abbonare qualcuno. Allora, eh, questo video di pro eh, di prova. Forse in questi giorni caricherò un altro perché non è detto che questo video lo guardino. Tanti, anche se lo sottotitolerò, e poi condividete per quanto possibile il mio video. E qua sotto mi raccomando commentate in modo che vi ci ritroviamo fra tutti nuovi e vecchi amici vi lascio ora due spettatori io in questi giorni cercherò a ah, giusti estetista ha commentato ciao amico ecco qua ed io commenterò il suo video il suo commentario poi l'andrò a salutare perché io quando commentate i miei video passo a commentare i vostri video ecco qua che gli scrivo ciao Giusi e gli metto una un emoji fatta con la mia faccina, e poi vado a vedere il suo il suo video ultimo video e che gli scriverò mai siccome io non è che mi trucco comunque gli vedo il video per completo perché io lo lascio in riproduzione 56 commentari e metto ciao giussi non posso mettere il mio e poi do like a tutti i commentari oltre al suo video che molte volte siamo sempre solo noi quelli del circolo capito fatto un mare di lana costantino roux bellissimo bravissima eccetera eccetera però aiutate ecco sto mettendo i like al suo video e sarò di ritorno da voi per salutarvi mi raccomando adesso sì che devo tagliare perché ho cose da fare poi sto leggendo sto leggendo sto non, non leggendo i commentari ma adesso mi seguite in due in due sto leggendo di osho Rainish tantra la comprensione suprema c'è anche un po la barba alla osho Rainish, come potrete vedere ma ho fatto 35 minuti mi sto ripetendo quindi come chiudere in bellezza andando ad acitrezza abbonatevi abbonatevi abbonatevi si è aperta la campagna abbonamenti del mio canale e quindi niente forse metterò questo video come trailer per gli abbonamenti al mio canale ah, ah, ah. o oh, abbonatevi o oh, abbonatevi o oh, santenciano con o abbonatevi adesso c'è una terza persona che mi segue perché molte volte youtube c'è queste oscillazioni mi seguono non mi seguono mi seguono non mi seguono mi seguono non mi seguono adesso in uno ecco prima tre poi uno adesso mi decido prima che mi seguano in dieci non posso più tagliare a malincuore però lo devo fare capito a malincuore però Ecco, mi sembrava di avere problemi allora ciao ciao a tutti grazie di avermi seguito fin qua qual è il mio migliore profilo questo o questo io credo questo c'è più barba allora grazie per avermi seguito fin qui quasi 37 minuti siete tutti stupendi mi raccomando tu che stai lì e che guardi adesso questo video quando non è più live abbonati sono appena 4 euro al mese oppure fai una colletta tutto in famiglia per sostenermi 4 euro 20 euro quanti vuoi Beh, basta che fai clic sul link basta che fai clic su questo link che io metto per l'ennesima volta ecco qua partito il link fai il clic su quel link e vedrai quanto puoi pagare per sostenermi e se siete tanti in casa, eh, 10 centesimi ciascuno ci arrivate ai 5 euro, capito? Grazie di cuore. Adesso siete in quattro. Lo sapevo che poi se eravate in quattro non volevo più tagliare. 5. Come mai? È incredibile, 2 3. qua dai numeri per, per una parte leggo 2 nella finestra della live e due se, eh, sono entrate sono uscite tre persone si vede che sono ridondante e sono entrate hanno visto che io dicevo le stesse cose e sono uscite di nuovo comunque c'è solo due like come può essere che mi avete dato due like solamente mamma mia eh, eh, che, che cosa incredibile vediamo commenti se qualcuno mi ha commentato i miei video no nessuno io la live precedente ho avuto cinque persone come picco spettatori simultanei e credo che anche questa live avrò un picco di spettatori simultanei di 5 e quindi voglio dire magari arrivo ai 40 minuti scrusi scrusi ecco mi manca un minuto vi ringrazio a tutte e tutti voi di seguirmi di supportarmi di sopportarmi di essere così buoni e comprensivi con me così gentili e niente aspettiamo proprio lo scadere del quarantesimo minuto non voglio fare una live di un'ora e dieci minuti poi non la guarda nessuno e invece io voglio che la gente sia incentivata con questa live a abbonarsi per partecipare ho mandato le richieste grazie caro amico giorgio scanu io ti nomino ti menziono anche se non ti abboni perché youtube dice eh, eh, menzionare i canali che si sono abbonati e invece io non, non lo faccio non, non abuso vi menziono tutti, adesso siete in quattro in live. Un momento, che notte chiudo la finestra, mi stanno guardando dentro. I miei video arrivano anche a dieci minuti, bravissimo! GC Factory Channel. Ce ne sono quattro, sì, e ce n'erano quattro, adesso sono tre. Mettete like se potete. Adesso vengo subito. A quest'ora ho molte cose da fare. Quindi adesso riprendo la live al più presto. siete in due allora grazie per i fiorellini eh, buonanotte gc fattori channel eh, grazie per i fiorellini purtroppo mi sono dovuto assentare sono stato non so se tagliare questa parte della live o no perché la gente quando non, non mi vede più si innervosisce invece se mi vedono non si innervosiscono. ciò due persone in linea cioè due persone che non sono grasse pensate un po due persone in linea e, e niente già stiamo verso i siamo ai 47 minuti 47 minuti quindi ho iniziato prima delle 11 di sera e io sempre mi scordo la notte di chiudere le, le finestre e così mangio le minestre no perché di questi tempi che stanno a tornare gli abusivi gli occupanti e tutto che possono entrare in casa quindi non so ecco che fare di questa live eh, perché c'è poca partecipazione e eh, poi dovrei dovrei stare dovrei insomma vediamo se c'è qualche altro commento dovrei fare una collaborazione con altri ma non mi va di partecipare nelle live anche perché quando ci sono delle live non sono disponibile io e, e quindi si fa complicata la cosa poi io non so come condividere le mie live con gli altri eh, sono una frana comunque anche la miniatura come me l'ha presa youtube vabbè lasciamo stare eh, io ho sempre condiviso le live degli altri nella mia community se volete vedere c'è un window che è più lento di una lumaca ecco se volete vedere la mia community vi do con wow. link community comunque io ve lo dico ai 50 minuti stacco anche perché si sta rallentando molto youtube pazzesco ci manca solo che si blocca molte volte faccio, faccio le live e, e si blocca e poi non, non riesco a fermare la live è pazzesco È diabolico e diabolico you, you, youtube o il mio computer vecchio non so poi vi raccomando se siete arrivati a questa a, que, a vedermi fino qua di leggere i libri del dalai lama del dalai lama e poi sono rimasto in debito con voi perché vi avrei detto vi avrei detto ma forse forse forse lo carico come premier per gli abbonati in esclusivo ecco ci sono questi tre libri che sto rileggendo avevo detto dalle lama che avrei parlato di un libro a cui il partito comunista cinese teme molto quello di falun gong ed anche l'altro libro di Zhang falun e allora lo farò in una premier che registrerò in questi giorni perché domani è mercoledì se non mi sbaglio domani è mercoledì 21 io entro il 30 devo fare l'analisi del sangue delle urine e allora registrerò solo per gli abbonati una premier poi non so se la sbloccherò se si potrà sbloccare per quelli che non sono abbonati ma io adesso ve lo dico a fine video che voglio prepararvi perché farò dei video solo per abbonati per incentivare la gente ad abbonarsi non ci sarà un limite di abbonamento minimo però voglio fare dei video solo per abbonati il fatto è che magari anche voi lo potrete vedere perché siete moderatori della chat quindi avrete, avete partecipato di questa chat dal vivo perché siete moderatori perché se non eravate moderatori eh, non essendo abbonati non dovevate partecipare quindi è così è così bisogna bisogna dirlo e che altro dire e niente 51 minuti e mezzo basta sono sono stanco di, di stare in live qua qualcuno mi ha risposto a mio commentario perché io all'inizio non lo facevo Io avevo commentato un video un anno fa, e adesso mi rispondono io all'inizio i primi anni. Non, non commentavo. Eh, non commentavo i video che guardavo, e in questo modo, la gente non mi conosceva. Invece bisogna commentare i video che si guardano in questo modo la gente ti conosce non solo chi ha caricato il video perché magari sono video guardati milioni di volte ma anche eh, quelli che guarderanno il video dopo soprattutto se è un video emergente e dare like ai commentari che sono più piaciuti soprattutto se è un video che ha dei commentari che hanno migliaia di like e dislike io l'ho imparato troppo tardi perché i primi anni non lo facevo adesso invece quando cerco un video per i fatti miei o che mi raccomanda youtube lo guardo lo commento e do dei like agli altri commentari come anche faccio eh, nella nostra community nella mia community e nella community degli altri 54 minuti basta avevo detto big ben ha detto stop come diceva enzo tortora adesso devo mantenere la, la mia parola anche perché mi sto iperossigenando sto parlando troppo sto parlando a vanvera e poi la gente si decide di non abbonarsi non perché mancano i soldi ma perché invece voglio fare del contenuto buono buono per tutte e tutti voi allora io eh, vi lascio mi raccomando abbonatevi non mancherò di, di dirlo Volevo fare un video più corto, ma sta arrivando allora. Mancano eh, cinque minuti: a fare un'ora. Un'ora soda. Ti darei a, ah, ah. come dire: cinque minuti? Arrivo a un'ora o non arrivo a un'ora? Non arrivo a un'ora. Ciao. Grazie per avermi seguito, sin qui.